L'evoluzione ha percorso una lunga strada. Una strada che ci ha portato molto lontani. Una strada che ci ha fatto attraversare la Terra, i mari, i cieli. Frutto di una visione proiettata al futuro. Ma cosa ci ha spinti così lontano? Abbiamo accorciato le distanze e imparato ad indicare la strada proteggendola. E continuiamo a sorprendere. tracciando le rotte verso il futuro per farti volare in alto